Credo anche che probabilmente non sarà il bipolarismo comunque eh, la chiave con cui vedremo l'evoluzione dei prossimi fattori politici Italia. In questo senso io penso che Draghi è destinato a essere davvero il federatore anche del prossimo futuro, sia che si voti anticipatamente, cosa che non mi pare però molto probabile, sia che si voti a scadenza naturale. Nel senso che, da un lato, non vedo un polo nettamente vincibile per le divisioni che entra nei poli, soprattutto nel centro-destra, e poi perché c'è una parte di classe dirigente che vuole sì un, un governo conservatore, ma ancora all'interno di contenuti eh, moderati, senza l'estremizzazione tipica di Salvini, del Papete o della, o della segretaria di Fratelli di, d'Italia. Eh, eh, per quale motivo qualcuno dovrebbe in buona coscienza recarsi alle urne se non ha alcuna possibilità di avere rappresentanza? Rendiamoci conto che stata, i, i 5 Stelle sono state una meteora, sono state, parlo il passato, sono state una meteora che ha raccolto una forma di eh, mancanza, di cioè, senso di mancata rappresentanza pesantissima, sedimentata oramai da anni, decenni, e lo ha raccolto in un momento dando per una breve fiammata l'illusione a una parte della popolazione, questo è stato il successo dei 5 Stelle, che una qualche forma, per quanto confusa, eccetera, di alternativa a questo blocco, eh, di, eh, di, che è un blocco di classe, okay, ci potesse essere. Questa cosa è svanita. La rappresentanza... Politica italiana copre il 20% della popolazione che sono i ceti della, della media alta borghesia dei centri urbani. Fine. Ok? Quindi l'80% della popolazione non c'è dentro sta, la, eh, questa storia, non ha rappresentanza. Un po' vanno a votare per eh, vaghe nostalgie di destra o sinistra, che fu che in realtà non ha più nessuna sussistenza, e, e per il resto, eh, così, e non c'è nessuno spazio reale per eh, che questa. Dimensione si è rioccupata mentre i seggi erano ancora aperti, alcune agenzie stampa avevano eh, rivelato che ehm, erano stati diffusi, pubblicati una serie di documenti eh, fino a prima segreti, che dimostrano l'esistenza di centinaia, eh, se non di più, di conti correnti società offshore per un valore di veramente miliardi di dollari cifre da capogiro e questi questi conti sono comunque questo, queste queste cifre questi questi soldi sono bene o male più o meno direttamente riconducibili anche a membri delle istituzioni molto importanti ripolleranno un po il talk show per qualche giorno ma senza particolari effetti politici se non conosco quello che spesso non ho ancora pubblicato tuttavia la, gente, la maggioranza della gente non si stupisce che possano uscire, uscire notizie come queste, un po' perché ci, ha fatto, ci abbiamo fatto l'abitudine negli anni, un po' anche perché eh, questo sistema di integrazione fra potere economico e rappresentanza politica con la debolezza di contenuti e di poteri di cui ci ha parlato prima Andrea Zoc, fa sì che ci sia un sistema di porte girevoli, di corruzione di corruzione, di corruzione ampia, di, di pagamento per servizi. Quindi d'altro lato, insomma, secondo voi, andiamo al concreto, gli operai della GKN saranno stupiti quando avranno la notizia anche più dettagliata di questa cosa di cui tu, eh, che tu ci anticipavi, io credo di no. Io credo di no e questo è, è significativo in sostanza del fatto che c'è una parte di, di, di cittadini molto grande, molto importante che eh, non ha più fiducia nei sistemi di, di funzionamento e di trasparenza dello Stato democratico e tuttavia attenzione a proposito se non c'è più niente da fare o meno io sono andato due sabati fa quando è stato insomma, a, a Firenze e la gente era veramente tanta e, e a tantissima gente normale, lavoratori, studenti, e, gente comune che patrottava la sua solidarietà a questa lotta quindi vuol dire che un potenziale c'è se saremo in grado di riuscire a incontrarlo e a dargli una forma di organizzazione. Eh, c'è una domanda. Oh, madonna, se non c'è c'è una domanda, è come c'è una domanda? Da tempo potente però, io ricordo questo dettaglio nell'Ottocento perché non volevano dare il, il suffragio universale c'era una fortissima ricordo che c'è stata una, come dire, una prolungata lotta no? per ottenere il suffragio universale perché temevano che la naturale eh, eh, come dire, possibilità di accedere a, alle leve del potere da parte del popolo avrebbe portato sciaguratamente il popolo a votare per i propri interessi cosa terrificante cosa che era considerata una cosa abietta di sinistra hanno un problema eh, di fondo. Non sto parlando naturalmente le PD che non c'entra nulla, parlo di quelli che in qualche misura qualcuno potrebbe identificare come di sinistra in senso reale, e, hanno un problema di fondo e sono vittima e in qualche modo rivendicano un gioco delle parti, cioè vengono presentati e si presentano come i sostenitori di cosa? Di sempre le stesse identiche tesi stagionate eh, che erano vecchie eh, 50 anni fa e che vengono riproposte in una maniera che risulta stantia a chiunque, cioè a un certo punto dopo averle sentite cinque volte è come la ripetizione di una parola perde senso, cioè, eh, io non posso più sentire uno che va in televisione e mi dica siamo per la patrimoniale. Non perché non sia, che ci sia nulla di sbagliato, eh? non perché possiamo ragionare, ma il problema è che io questa cosa qua non posso averla sentita per 50 anni, 40 anni e, dopo, e crederci ancora. Questi stereotipi di destra e sinistra che non esistono più e li, e li artificiosamente nutre costantemente il comunista trinariciuto il fascista col fez ed eccoci a, nel dibattito tra questi due che non esiste dobbiamo no, non so neanche mai se sia esistito ma comunque se è esistito è esistito un'altra epoca geologica okay? e questa cosa diviene la quotidianità intorno a cui si, si concentra la componente politicamente ideologica. Dopodiché ci sono i tecnici che si occupano delle cose sostanziali, fanno andare avanti la baracca. Quindi c'è il gioco delle parti, in cui eh, che, i radicali che si mostrano così, che legittimano con il loro eh, eh, pattuffamento più o meno fittizio, legittimano il mega, mega macrocentro fatto da tecnici che fanno da decenni sempre la stessa cosa sempre la stessa cosa. Dichiarano che c'è un'inderogabile necessità, da, da, dalla Thatcher There is no alternative a, a, a Monti, dobbiamo fare in fretta, a Draghi, non, non, il, se, è sempre, sempre uguale, è uno stesso identico eh, eh, modello di governance. Si dichiara una situazione inderogabile, necessaria, straordinaria, tac, rispetto a cui... Bisogna agire con prontezza e senza tentennamenti e chi può farlo? Un macro tecnico centrista che arriva là e governa la baracca al posto degli altri. Accanto alle capacità di resistenza del sistema economico e del sistema mediatico che... che... E da, da, dal sistema economico che è posseduto ci sia un problema anche di tornare a trovare il modo di parlare alla gente il populismo in un certo modo l'ha fatto e il populismo dei 5 stelle ne abbiamo già parlato, abbiamo visto anche come si è fallito ma penso che occorra tornare a parlare ai ceti più numerosi che soffrono da questo assetto economico e da questo punto di vista non lo fanno neanche abbastanza i sindacati perché i sindacati difendono proprio quello che è assolutamente necessario difendibile ai minimi termini ma non mettono in discussione complessivamente questo assetto guardate tutta la discussione sul salario minimo legale e guardate tutta la divisione dentro il mondo del lavoro fra eh, ceti di classe operaia che ai tempi della, della seconda internazionale si sarebbe chiamata elite operaia e la massa dei lavoratori che vivono di lavoro povero insomma io sarei molto, sarebbe già un segnale di grande novità se vedessimo più spesso magari Marta Martafana nei dibattiti televisivi, anche se hanno questo gioco all'interno di Martafana perché? Perché il tipo di denuncia che lei e, e Simone stanno facendo con sul salario da fame e sul lavoro nero e sul lavoro dei lavoratori poveri può essere un approccio, uno degli approcci necessari. E da cui si può tentare di ripartire non mettendo insieme sigle già esistenti non proponendo federazioni ma partendo perfino senza neanche il richiamo alle sigle classiche insomma no? il piccolo margine che era dato da alcune forme di informazione pochissime da tanto tempo pochissime in qualche modo eterodosse che lasciavano trapelare qualcosina, adesso c'è proprio un bloccone enorme in cui tutti da Repubblica alla Corriere alla Stampa hanno un unico messaggio centrale boom boom boom boom ogni giorno quindi ragazzi, facciamoci, come dire chiariamoci le cose e da qui non si esce con le buone non voglio dire che si esca con le cattive ma con le buone non si esce <musica>